Il parco del Delta del Po nasce come idea già nazionale del delta del Po nasce già negli anni 70, dopodiché si arriva al parco regionale dell'Emilia Romagna, parco regionale del Veneto, fino che nel uh, 91 c'è cioè la legge 394 che nelle norme transitorie stabilisce che entro i due anni dell'entrata in vigore di quella legge le regioni interessate provvedo la del parco naturale interregionale del delta del, del ponte. Se non ci arrivano entro due anni doveva nascere il parco nazionale. Dopodiché è morto tutto lì, è morto tutto lì eh, si è andata avanti con questa gestione dei due parchi, tra l'altro anche in maniera eh, abbastanza, abbastanza disomogenea, poi arriva il Babonesco che in teoria doveva forse unificare tutto o forse. Eh, prendere lo parco un po' meno parco perché da una parte c'è la valenza unesco ma dall'altra parte diminuisce un po' la valenza eh, naturalistica e poi arriviamo nel 2017 dove, dove nella legge di bilancio viene fuori una novità eh, un emendamento scritto all'ultimo minuto apparse all'ultimo minuto eh, nella legge di bilancio del 2018 fine dicembre diciamo 2017 quando Franceschini dice finalmente nascerà la Camargue dell'italiana che sarà la parte del delta del Po e questo articolo che dice è istituito di intesa con le regioni pietre di Milena e Romagna il parte del delta del Po portate avanti insieme potrebbero, potrebbero corrispondere. Tra l'altro a al dicembre del 2017, eh, io sono di queste zone, quindi io sono della provincia di Fornice Sera, quindi non è che sono particolarmente, conosco particolarmente tutta la storia, ma la sono dovuta imparare perché a dicembre del 2017, venendo avanti questo emendamento, presentando un prescontre a regione, per, dire, per chiedere alla regione di prendere posizione sul fatto che questo emendamento poteva essere pericoloso perché rischiava invece che rafforzare l'idea di un parco nazionale o di in subordine interregionale faceva nascere un parco che non si sapeva, non si sapeva che cos'era e quindi ponevo la questione dicendo ragione fatti sentire perché il rischio è che il parco visto che finora non ha prodotto tanti risultati ed è mal gestito, mi ha preso la raffica di insulti perché diceva assolutamente il parco è già una realtà eh, super eh, tutelata, non c'è alcun problema, per tanto, che cosa ci dici? E quindi eh, sollevare questo problema in regione eh, è, è stato già diciamo, una novità però dopo quell'emendamento in realtà non si è mosso più nulla. E ultimamente nel, nel 2018, a, a, a giugno mi sembra del 2018, il Veneto ha rinnovato in parte la sua legge sulla gestione dei parchi e, e in parte e, gestisce in maniera un po' differente rispetto a noi perché nella, a, nella gestione dei parchi, quindi nel comitato direttivo, vengono nominati eh, alcuni componenti direttamente dalla giunta regionale. Quindi la regione entra pesantemente nella gestione dei parchi tanto che addirittura invece le eh, associazioni ambientaliste e eh, l'ambiente si è un po' lamentata perché dice c'è il rischio di accentrare dopo verso la regione e di lasciare perdere il controllo di far calare molto il controllo del territorio in Regione Emilia Romagna ci troviamo un po' nella, nella gestione diversa. Abbiamo i comuni che gestiscono troppo e poi dico due parole in che modo e la regione che si tira molto indietro. La regione dice che senzialmente un po' no. se io parlo senza microfono se io provo a parlare senza microfono. So. No, no, è eh, questo che è no, no, un po'. No, scusate una cosa. Ah, ok, In regione Emilia Romagna invece appunto la regione si tende a tirarsi indietro e a lasciare in mano eh, agli enti locali. Eh, tanto che c'è un rischio eh, di gestione un po' strana, perché se io il comune eh, potrei avere è assurdo il Presidente del Parco che è il Sindaco di un Comune e magari anche il Presidente della Provincia. Come fa eh, in questo caso ad esserci una visione terza rispetto alla gestione del Parco? Perché se lascio tutto in mano solo ai Sindaci e alle province rischio che mi trovo di fronte a delle scelte come quella operata per la Excerco del Comune di Comacchio dove non ho mai la terza età perché il sindaco è anche il presidente del parco, è anche colui che ha scelto il direttore del parco e quindi si trova a dare un parere o a richiedere al suo tecnico un parere che alla fine non ha una visione terza sulla gestione del parco, tanto che sull'ex certo che avrebbe avuto un impatto grandissimo, quello che eh, avrebbe dovuto essere di tutela, quindi il presidente del parco o il direttore del parco. Che gestisce il piano del parco non ha funzionato ma ha funzionato i cittadini che si ci sono svegliati, hanno fatto vedere le contraddizioni di, questo, di questa opera eh, invasiva nel suo piccolo anche consigliere regionale ha detto la sua perché in regione abbiamo eh, fatto diverse interpellanze il famoso question time che presentiamo a giugno dicendo ma a noi risulta che c'è un progetto che sembra un po' impattante a Pomacchio e a noi eh, l'assessore Donini ci risponde eh, non risulta nessun progetto ed eravamo a fine di luglio del 2018 guarda caso dieci giorni dopo in comune comacchio viene depositato un progetto guarda caso in realtà già ad aprile si era mosso tutto e si erano già dei pareri della regione precedenti al nostro question time fra l'altro pareri che appunto scompensavano la procedura che, ha, che era stata che, che era l'altro aspetto della regione che si disinteressa è il discorso dei piani territoriali. La Regione a fine ottobre del 2018 ha approvato un'altra legge, la legge 14, che è collegata alla legge comunitaria, dove lì dentro dice che i piani territoriali, siccome è stata fatta la nuova legge urbanistica, i piani territoriali andranno in qualche modo rifatti. La Regione dice che io mi prendo del tempo per definire anche e soprattutto nei parchi come vanno rifatti, se ci sono delle varianti... Ci pensano le province, la regione non vigila più su questo, anche questo è un altro buco che si è venuto a creare perché la regione dice io di Veneto non ci voglio essenzialmente non ci voglio mettere mano. Quindi il ragionamento che secondo me noi dobbiamo cominciare a mettere in piedi è questo. Da una parte la regione Veneto interviene più dal punto di vista regionale e però qualcuno dice no, la regione non ci deve mettere in piedi. Da quest'altra parte noi ci accorgiamo invece che se la regione si tira troppo indietro rischiamo che gli enti territoriali entrano in una sorta di lupo, di conflitto di interessi che non salvaguardano quello che è il parco. Allora dobbiamo cominciare a ragionare, secondo me, mi piaceva quello che dici tu, che oggi è all'inizio, dobbiamo cominciare a ragionare su che cosa vogliamo. Probabilmente io penso che il parco nazionale sarebbe la soluzione migliore. Bisogna capire come arrivarci, perché ovviamente dire facciamo il parco nazionale vuol dire avere anche una ricaduta, una coesione del territorio, perché non è che possiamo calarlo e poi ci si rivolta contro tutto un territorio. Quindi dobbiamo anche dal punto di vista culturale far partire secondo me il dibattito per capire che un parco nazionale sarebbe un vantaggio anche economico. Un tipo di turismo, c'è cioè tutto un tipo di sviluppo e anche di ricadute che sarebbe un vantaggio per questa zona. Il subordine, che era quello che prevedeva già la legge del 91, è il parco interregionale e anche qui capire quali sono i passi che si devono e si possono fare, perché se invece rimaniamo in questo limbo, tra l'altro di gestione differenziata tra bene la regione Emilia-Romagna, rischiamo che le cose si degradino un po' come tutte rete diciamo dove questo pulviscolo di incertezza non fa entrare la luce del sole, non fa sviluppare e correre la vita. La stessa cosa la rischiamo sul parco. Quindi secondo me quello che deve nascere da oggi come, come spunto per tutti è cercare insieme di capire qual è il percorso che vogliamo fare. Quindi coinvolgere per esempio il ministro il ministero che con quell'a che ha dato già ha smosso un po' le autoinnovazioni. Un po' di luce è entrata, diciamo, un po' di, di sommovimento l'ha dato dicendo ma secondo me il parco dovrebbe essere nazionale, ecco, noi secondo me a quello spunto dobbiamo rispondere appunto con dei convegni, con delle idee, facendo nascere la discussione, perché in questo modo rifacciamo ripartire un po' il discorso su questo parco che altrimenti rischia di rimanere così e di essere sempre sotto attacco. Prima c'era certo, ma adesso arriva metto un beneficio, anche qui c'è questo progetto in cui rinaturalizziamo un pezzo di parco, un confine di parco, poi in realtà scopriamo che arrivano delle terre di bonifica, le terre di bonifica è dove ovviamente il vantaggio è per chi porta le terre di bonifica, perché la terra di bonifica fa smaltita, ha un costo di smaltimento a metro cubo, a tonnellata e ce lo vendono come invece una rinaturalizzazione rischia di essere un attacco al parco sul quale già stiamo accettando un anche grazie appunto al lavoro di Metappa, eh, Ragona, ancora e quindi dobbiamo stare sempre allerta. Quindi da una parte rimaniamo allerta sui vari piccoli o grandi attacchi al parco, dall'altra parte cominciamo ad aprire un ragionamento su dove vogliamo andare, sulla cosa fondamentale che è la governance del parco, perché se non c'è una governance chiara il parco rischia di rimanere sempre sotto attacco e di rimanere fermo per quello che è.